E Partiamo subito dalle imposte sui redditi. Per il secondo acconto la scadenza è domani, 30 novembre 2022, e non c'è possibilità di rateizzazione. Si passa poi all'Ape Sociale 2023, con la proroga di un anno con la legge di bilancio e i requisiti, e ancora esenzione IMU immobili occupati, novità nel DDL bilancio 2023. Infine Plastic Tax e Sugar Tax rinvio al 2024 con la legge di bilancio 2023 e l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dalle imposte sui redditi per il secondo acconto a scadenza il 30 novembre 2022 e eh, niente rateizzazione. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e riguarda le imposte sui redditi scadenza il 30 novembre 2022 per il secondo acconto con i versamenti che devono essere effettuati in un'unica soluzione, non c'è possibilità di rateizzazione delle somme dovute, le regole per i dipendenti pensionati e partite IVA sono all'interno dell'articolo, sono diverse le scadenze fiscali fissate per domani 30 novembre 2022, una di queste riguarda le imposte sui redditi e il pagamento del secondo acconto, la data segna anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'appuntamento riguarda partite IVA ma anche lavoratori dipendenti e pensionati tenuti a pagare la seconda quota di acconto delle imposte dovute per il 2022. Rispetto alla scadenza di giugno c'è una differenza importante dall'IRPEF alla cedolare secca fino alla flat tax per le partite IVA che applicano il regime forfettario. Sul versamento del secondo acconto non è possibile procedere con la ratizzazione delle somme. Il versamento di novembre quindi Deve essere effettuato in un'unica soluzione e le regole non sono cambiate nonostante gli annunci di una norma ad hoc che avrebbe agevolato famiglie e imprese senza effetti per l'erario. Passiamo all'Ape Sociale 2022, la proroga di un anno con la legge di bilancio e i requisiti nell'articolo di Francesco Rodorigo. Nella bozza della legge di bilancio 2023 c'è anche la proroga di un anno dell'Ape Sociale. Si tratta dell'indennità erogata dall'Inps per i soggetti in determinate condizioni con almeno 63 anni di età e 30 di contributi senza dover aspettare i requisiti per la pensione. di vecchiaia. per quanto riguarda l'ape sociale 2023 la misura sarà confermata anche per il prossimo anno come si legge dalla bozza del testo della legge di bilancio 2023 c'è la proroga al 31 dicembre si tratta della pensione erogata dall'inps per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta Un'ulteriore novità nel pacchetto di misure del DDL bilancio 2023 è quella dell'esenzione IMU immobili occupati. La misura è tra le novità appunto del DDL bilancio 2023 esclusi dall'imposta agli edifici non utilizzabili o disponibili per i quali è stata presentata una denuncia all'autorità giudiziaria. Dovrà essere inviata comunicazione al Comune secondo le modalità dell'apposito decreto del MEF che sarà pubblicato successivamente all'approvazione della legge di bilancio 2023 L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la plastic tax e la sugar tax con il rinvio al 2024 sempre nel pacchetto di misure inserite nella bozza del DDL bilancio. Sulla plastic tax e sulla sugar tax è quindi previsto un nuovo rinvio nel testo in bozza, l'applicazione viene spostata in avanti al 1 gennaio 2024, la novità dovrà essere approvata al termine dell'iter parlamentare della manovra. Una manovra simile era già stata fatta lo scorso anno e il rinvio appunto era stato spostato al 1 gennaio 2023. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa, quella che si occupa di economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sulla nuova bozza flat tax e obbligo post a rischio, pensioni, assegno unico, tutte le novità della manovra e poi obbligo post il governo ora frena, ne stiamo parlando con la Commissione Europea e i numeri del giorno, 60, riguarda i pagamenti, si cambia, niente post fino a 60 euro con obbligo di fattura per le vendite online, e 3.000 che riguarda invece i fringe benefit, il bonus da 3.000 euro per i dipendenti funziona davvero con tutti i limiti e poi pensioni, opzione donna, i nuovi requisiti, chi potrà andare in pensione due anni prima a 60 anni, e bonus 200 euro per professionisti e partite IVA scade il 30 novembre come avere l'aiuto. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Diana Cavalcoli e si intitola Autostrade, sciopero dei benzinai dal 13 al 16 novembre. Si tratta appunto dello sciopero in arrivo per i benzinai, di 72 ore consecutive dalle ore 22 di martedì 13 dicembre alla stessa ora di venerdì 16 l'articolo analizza appunto ciò che avverrà nei prossimi giorni per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio per la vostra attenzione vi lascio al prossimo appuntamento che sarà domani sempre alle 13.30 arrivederci